sera non lo so secondo seconda insomma di quando eh, riuscirete a vedere questo questo video eh, come avevo già accennato più volte il martedì mattina mi sarebbe piaciuto un po raccontare quello che si trova sul, sul canale youtube ma soprattutto raccontare di viaggi perché poi alla fine a me di questo piace parlare di viaggi e di musica e girovagando qua e là insomma ho trovato un canale molto interessante eh, che da prima, forse un po' più timidamente, avevano iniziato a postare poco poco poco e poi prendendoci un po' più la mano hanno deciso di far vedere com'è la loro vita da camperisti. Allora do il benvenuto a Tartaruga on the road. Parto dal più piccino da Marco e poi da Lauro <ride> E infine da Franco, colui che guida il camper, ma poi staremo a vedere se effettivamente c'è solo lui che guida il camper. Allora, eh, non lo so Allora, intanto siamo in Versiglia eh, Quindi siamo al mare Sicuramente fa più bello che da noi Fa più caldo E magari anche la Versiglia è stato un po' Il punto di partenza per partire con i viaggi La domanda subito che sorge spontanea è Ma siete partiti prima dai viaggi O siete stati prima camperisti? Allora Prima dai viaggi perché Babbo e mamma, prima che io nascesse, andavano in, nei campeggi a giro, in estero, in Italia, con la moto e la tenda. Poi la mamma era rimasta incinta di me e quindi eh, gli è venuto in mente che poteva essere un'ottima idea prendere un camper così da continuare i viaggi anche quando ero più piccolo giusto quindi hanno un po' pensato a te Marco no? nel, nel loro girovagare hanno detto ho oh, un figlio abbiamo avuto un figlio perché fermarci? perché poi bisogna fare comunque le stesse cose lo stesso anche coi figli e quindi riadattiamo un po' quella che è la nostra vita però Marco un sidecar ci sarebbe anche stato bene ci saresti stato lo stesso sopra eh! No? l'idea è balenata per la mente <ride> ecco mi sembrava <ride> L'idea era balenata però insomma tra le temperature e il meteo abbiamo deciso per qualcosa di, di, più, di, confortevole. di più confortevole. Poi non ci stavo in realtà. <ride> non ci stavi? Era un po' difficile insomma viaggiare, poi come si dice le buche insomma tutta una serie di cose non, è, non andava comunque bene. Marco quindi diciamo che per te eh, i tuoi genitori hanno deciso un po' di cambiare mezzo di locomozione e quindi è arrivato questo camper beh tu magari quando eri piccolo insomma non ti ricordi bene tutto quello che è stato com'è stata la vita sul camper ma che da, più o meno da quanti anni è che ti ricordi insomma i primi viaggi che quindi ti è rimasto qualcosa dei viaggi allora non, avevo, non abbiamo avuto questo camper e basta ah ok ne avevamo un altro un Rimor Koala 100 dell'89 che babbo e mamma l'ho utilizzato quando ero piccolino fino ai 3-4 anni che poi però abbiamo dovuto dar via perché era troppo vecchio per noi Ok. quindi abbiamo fatto un po' di anni con la tenda e basta tenda e macchina e un anno fa abbiamo preso questo qui che poi abbiamo tutto risistemato ah caspita quindi diciamo che questo qua che avete adesso non è da tanto quindi che lo utilizzate nel senso che avete fatto anche una fase di macchina e tenda quindi sempre campeggio sempre girovagando ma eh, forse diciamo così meno, meno comodi tra virgolette se così possiamo parlarla come comodità no Marco e, sì. e questo camper tu dicevi ve lo siete rimessi a posto ve lo siete rimessi a nuovo eh, tu che cosa hai fatto nel camper? Cioè, qual è stata la tua mansione per rimetterlo a posto? Soprattutto aiutare il babbo nei lavori. Eh? Ti lasciava e... aiutare? Ti lasciava? Sì, la... sì. Ah, ah, ok. E poi um, sistemare un pochino le prese e vedere dove andavano. Tutte le cose riguardo alla tecnologia per trovare il posto. Giusto perché tu dici sono io che uso un po' di più forse la tecnologia e quindi deve essere anche un po' più comodo a te, no? Diciamolo. Eh. Anche perché poi tu, scusa, quanti anni hai Marco? 14. 14, vabbè ancora qualche anno ma poi lo potrai utilizzare tu, insomma i tuoi genitori rimarranno a casa, tu prenderai il camper e andrai in viaggio con gli amici sì esatto eh, eh, è, questo che, è questo che importa soprattutto ai ragazzi no? <ride> questo sì Marco va ascolta e quindi insomma tu hai aiutato papà a rimettere a posto il camper e c'è una cosa che lui non ti ha lasciato fare che tu avresti tanto voluto fare ma lui proprio ha detto no quando si facevano le mense, volevo tagliare io il legno però non poteva perché? Perché eri troppo piccolo? Perché? no perché non, non me lo faceva fare voglia eh, ragazzi, di eh non si fidava? Perché non sono molto preciso io eh vabbè cosa vuol dire? la precisione poi secondo me alle volte è un optional eh cioè deve essere anche una cosa che si fa a, a, a propria misura no? cioè alla fine il camper lo vivete voi non è che devi rivenderlo quindi anche se proprio una cosa non è ben fatta credo che alla fine ci si mette comunque l'amore la passione vada bene lo stesso no? O no se la mensola sta su anche se non è proprio tagliata perfetta penso vada bene lo stesso no Sì. Eh, eh. ma ascolta un po' Marco io mi sono sempre chiesta perché io ti devo dire la verità io come camper cioè esperienze di camper ne ho avute solo due ti devo dire che non sono andate proprio benissimo cioè per inciso con amici eh, di cui un weekend, ha piovuto tutto il weekend, siamo rimasti in camper chiusi tutto il weekend con tre bambine piccole e, e l'altra, insomma, siamo andati ai mercatini di Natale, tanto ci avviciniamo anche a Natale a Bolzano, anche lì brutto tempo e la più piccola non era stata bene, quindi vi lascio immaginare insomma tutto il trambusto ecco, per un ragazzo che viaggia in camper qual è la cosa che assolutamente deve esserci? Cos'è di cui via. tu hai bisogno per forza? Il drone. Il drone in camper? Sì. Quando ci si, si, ne si ne ferma si fa volare il drone. Ah, ok. Ok. E il computer e la TV per guardare i film. Giusto. Cioè tecnologico, come dicevo prima, Con al la massimo. Macchina. Ma la macchina... Con la tecnologia ormai, ragazzi. Ma guarda, ma la macchina fotografica non ce l'hai? Non mi piace fare le foto a me. Ah, solo riprese video? Niente foto sì, ma solo riprese drone. video? Alle foto piace farle al babbo Ho capito E quindi col drone scusami eh, Ma che cosa vai a riprendere quando scendi in un posto? Qual è la prima allora, cosa che riprendi? Eh, io riprendo i eh, Una ripresa aerea sul campeggio Sui vari monumenti E sulle città Tipo a Sirmione se non c'era molto vento si faceva volare il drone intorno al campanile sopra la città per fare una, panor una panoramica dall'alto. Giusto, per dare già un'idea, no? Poi nei filmati che vengono postati del luogo dove siete. Ma in tutto questo la mamma Laura che cosa fa? <ride> Quando loro fanno volare il drone? Sì. <ride> Beh io sul camper eh, leggo. Eh? E, e... Cucino ogni tanto, ogni Faccio tanto, io vedo grandi. che cucini parecchio, sì, sì. insomma, fai anche le torte, fai delle buone oh, torte, forse, forse, sì, <ride> esatto, il fornetto, fornetto mezzilia e, e mi diletto un po' a fare dolci, piccoli dolci, ma, semplici. Ma dolci Però... che poi condividi con chi è vicino a te nel camper oppure no, tieni no. solo per te, cioè tenete solo no, per voi, nel no, senso. No, condivido, condivido. Condividi? Condivido, Qual è sì. la torta che ti riesce meglio? Eh, vaniglia e cioccolato, insomma, la torta classica, la ciambella eh, vaniglia e cioccolato. Ecco, però io mi sono sempre chiesta, no? anche quando vedo i vostri video, appunto, che tu cucini, insomma, mentre loro sono in giro per il mondo a fare le riprese, a raccontare, no, lasciano a te, insomma, preparare il pranzo e la cena. Ma in un camper, perché alla fine non abbiamo una casa dietro, ok? Come fai a, a riuscire a realizzare comunque le cose che alla fine fai in casa in uno spazio ristretto? Cioè, alla fine bisogna fare delle scelte, credo. Qual è la scelta che tu uh, valuti nel momento in cui... Vabbè, avete messo a posto il camper. Cos'è che in cucina, a parte la cucina del camper è, è, diciamo, ha una dimensione giusta per, per cucinare eh, chiaramente no, non uh, piatti elaboratissimi, eh, però diciamo che, che con le cose essenziali, insomma eh, senza fare cose straordinarie però si fanno dei buoni piatti. Sono semplici piatti che non richiedono tanta, tanto lavoro, tanta lavorazione. Ah, tra l'altro, se non ricordo male, in un video ho visto che avevi fatto anche tre risi diversi. Eh. Vedi che mi ricordo, eh? ho guardato bene. Quindi, qui insomma... giochiamo, giochiamo sugli ingredienti, insomma, ingredienti comunque facilmente cucinabili. Quindi... Franco, e allora va bene, allora si è partiti, abbiamo messo in piedi questo camper, eh, Laura ha preso tutte le provviste e quindi siamo a posto per cucinare per un po' di giorni, poi dopodiché insomma facciamo eh, la nuova spesa, e eh, vabbè però bisogna partire. E allora la partenza è legata alla classica cartina oppure come funziona la preparazione di un viaggio? Allora... La preparazione del viaggio inizia da una condivisione familiare circa la meta. Di solito facciamo come dire un ragionamento tra il tempo a disposizione e le varie mete, i vari luoghi che ci piacerebbe visitare, quindi eh, non possiamo andare molto lontani avendo magari periodi di pochi giorni di, di libertà, insomma, quindi sarebbe sarebbe. Faticoso, nel senso non sarebbe piacevole e quindi cominciamo da lì solitamente decidono loro perché io poi faccio poco più del conducente in sostanza perché lui occupa tutta la tecnologia laura si occupa di tutto il resto alla fine io occupo... No, sto scherzando a me piace tantissimo occuparmi sostanzialmente della logistica quindi poi anche tramite eh, come si dice in internet eh, stabiliamo un percorso ecco non decidiamo mai minuziosamente le tappe i luoghi in maniera proprio precisa in maniera eh, e quindi stabiliamo un percorso un tragitto eh, di linea di massima e poi ci lasciamo trasportare dal luogo chiediamo alle persone magari del luogo stesso e quindi ci piace vivere eh, proprio l'essenza del di dove andiamo sostanzialmente ecco tendenzialmente cerchiamo di evitare i luoghi maggiormente turistici cioè uh -huh. quelli proprio presi d'assalto blasonati come dire dai eh, di più. dai più cioè proprio quelli turistici quelli da cartolina ormai patinata uh -huh. perché magari cioè, il mondo è veramente bello eh, andarlo a vedere laddove le persone del luogo lo vivono non dove lo mettono in vetrina non so se mi sono spiegato quindi certo. ecco stabiliamo un percorso e poi un tragitto eh, ecco un tragitto l'ultimo che abbiamo fatto eh. su in in Francia salendo sostanzialmente salendo lungo la Loira abbiamo fatto quindi i castelli della Loira Bretagna Normandia e poi siamo scesi su lungo l'asse della, della Senna ecco noi avevamo Pensato ad un viaggio in linea di massima con alcune tappe che ci sarebbe, eh, sarebbe insomma, ci incuriosivano, ecco mm -hmm. eh, da, da vedere, non le abbiamo neanche rispettate tutte. Altre alcune le abbiamo depennate strada facendo perché magari anche le persone del posto ce lo sconsigliavano dicendo sì, è blasonata. Però guardate, c'è un altro paesino che è caratteristico, è veramente più carino, vale la pena. E effettivamente ci siamo lasciati anche guidare da queste, da queste esperienze proprio dei, delle persone locali ecco marco però questa conoscenza alle volte vi ha fatto perdere vi siete persi qualche volta qual è stata la volta più eclatante quando eravamo in francia che eravamo in un paesino dovevamo arrivare in un'altra località, adesso non mi ricordo il nome, e avevamo chiesto informazioni, però ce le avevano date non complete e a un video sono andate in una direzione piuttosto che in quella giusta. E poi che è successo? successo? Poi è successo che abbiamo visitato il posto in cui eravamo e l'altra tappa ci siamo passati il giorno dopo ah ok quindi alla fine siete riusciti a vederlo lo stesso bene la cosa che vi ha colpito è il nome che avete scelto no? per rappresentare un po' voi stessi il vostro viaggio perché? perché il rettile che avete scelto perché di rettile si tratta poi qua devo fare attenzione perché poi mi possono anche <ride> dicevo ha dalla sua insomma una velocità più o meno mi sicuramente eh, ecco guarda la lì che bella la tartaruga sicuramente penso sia eh, un rettile che ama anche stare un po da solo ehm, e che sia anche forse un po lento nel capire nell'apprendere perché avete scelto la tartaruga? perché fin da piccolo la tartaruga era il mio simbolo avevo sul grembiule l'asciugamanino la tazza <ride> e avevo un pupazzino da piccolo che mi avevano regalato babbo e mamma che adesso è a casa e ho sempre avuto la tartaruga su tutto Vabbè, so è... Non avrei mai immaginato che insomma, il simbolo arrivasse dall'asilo, ecco se così possiamo dire. Ma le tartarughe... La prima dell'asilo. La prima dell'asilo ancora. Ma tu le tartarughe le hai mai viste Marco nei tuoi viaggi? Sì, sì, nei, nei viaggi ne abbiamo viste molte. Una volta eravamo andati allo zoo e adesso abbiamo anche due tartarughe a casa. Ma dai, e quelle però rimangono a casa quando andate in viaggio? Sì, quelle lì sì, si chiamano Morisse e Miguel. Morisse e Miguel, quella... <ride> ma non eh. avete un animale che vi portate dietro? Eh, a mia mamma piacerebbe portare il gatto, però il babbo non vuole perché eh. lascia un po' troppi peli. Eh ma questo babbo, no. prendi l'aspirapolverino piccolino e ce lo passi sopra le cose, cioè alla Facilità. fine vuol dire... Ma infatti io non lo so... Va bene, babbo, insomma, eh, tu sei sempre quello che dici, ok guido, ma poi alla fine, insomma, del tuo ce lo metti anche eh, per tarpare un po' le ali, eh. Dobbiamo dire la verità, così non va bene, non va bene. Magari, però, io ho detto che... Non so se effettivamente sei l'unico a guidare il camper. Laura, tu l'hai mai guidato il camper? Sì, qualche volta. Eh. Qualche volta, ma non si fida molto di me. Ah. <ride> Cioè, ma, si può, ma legatelo, una volta legatelo da qualche parte, poi fate voi le cose, cioè, non lo so. Anzi, la scusa è, visto che quando l'hai utilizzato tu, è successo anche un casino perché si è rotto un pezzo del camper, proviamo a vedere se lo guido io, invece non succede niente, non ci perdiamo e fila tutto liscio, no Laura? In che effetti, cazzo. in effetti. Eh, potrebbe essere un'idea. Quindi, quindi diciamo, vi siete persi qualche volta? Si è rotto qualche pezzo e quindi avete dovuto passare la notte un pochettino così ad aspettare che vi aggiustassero il camper, sul camper perché non volevate mollare il camper, questo è proprio... Mai, <ride> mai. mai, mai, mai, piuttosto Sono obbligati, solo obbligati, solo obbligati, ma cos'altro vi è successo in tutti questi anni di viaggi? No, grandi, oh. grandi cose no, forse è stata questa la disavventura più, forse la più significativa, eh, anche quella che ci ha messo maggiormente maggiormente insomma in crisi, perché le prime ore, eh, insomma, eravamo in Francia, la settimana era la settimana di Ferragosto, quindi tutto più difficile, perché Ferragosto si ferma il mondo, eh, e quindi trovare un'officina, un pezzo di ricambio, eccetera, invece... Dobbiamo dire che con, con il sistema proprio dell'assicurazione, con il, il sistema di soccorso stradale in tutta Europa incluso, ma veramente per due soldi in più rispetto all'assicurazione base, quindi noi consigliamo fatela, fatela, fatela, fatela anche all'automobile, fatela perché in caso di necessità vi, veramente vi salva non, insomma, vi salva vacanza. la vita ma la sicuramente vacanza. vi salva la vacanza e la permanenza e guarda in due ore ci hanno recuperato, hanno rimorchiato il camper, noi con un cuoricino così perché vederlo sollevare su un carro carroattrezzi insomma volevo morire e ci hanno portato chiaramente in deposito quindi ci hanno, ci hanno messo lì e il giorno dopo il sistema di assicurazione italiana con l'agenzia francese la settimana di ferragosto hanno trovato un'autofficina autorizzata con i pezzi di ricambio eh, disponibili e in 36 ore ci hanno rimesso su strada quindi eh, alla fine siamo rimasti veramente veramente soddisfatti facendoci alloggiare ai noi una notte in albergo cioè... no <ride> è la cosa più brutta che potevano fare è stata la notte in albergo e non la frizione rotta poi alla fine si sì. <ride> no cioè proprio guarda farsi un bagno in, farsi una doccia in un bagno d'albergo secondo me è la cosa più brutta in assoluto vero? immagino eh, ma guarda Marco io non lo so Guarda, hai proprio ragione ti capisco guarda a proposito invece di queste cose ma io se volessi avvicinarmi al mondo del camper ho un camper, prendo un camper devo partire quindi ok decido la meta quindi eh, prendo la cartina piuttosto che quello che abbiamo deciso che cosa devo mettere io sul camper quando parto? perché cioè, io che sono una che si porta dietro 10.000 valigie cioè non posso farcelo entrare nel camper, che cosa devo metterci Laura di essenziale? Beh, tu il camper lo organizzi per tempo, okay. quindi ci metti tutto quello che ti serve. Eh ma gli spazi quello, quello che credi in quel momento ti serva, poi okay. tanto quando parti ti prepari comunque un'altra serie di eh, bagaglio. Ok. <ride> e io non sono mai soddisfatta di quello che ho già messo sul camper perché c'è quella cosa che mi serve in quel momento quell'altra che mi potrebbe servire eh, sempre il sé, no? per cui diciamo tu metti le cose essenziali quindi magari ti metti cose per stare comodo cose per cambiarti se piove se, se magari fa freddo eh, e poi eh, dipende dalla vacanza che fai, insomma, eh, dipende dove di... hai tutto sto spazio. Eh, c'è abbastanza spazio, sì, sì, sì, c'è abbastanza spazio, ora chiaramente eh, ehm... Certo, non è che ti porti 3, 4, 5, 6 giacchetti piuttosto che eh, diverse paio di pantaloni, o... però allora, gli indumenti femminili occupano poco spazio. Quindi diciamo che, che io posso vestirmi occup occupando lo stesso spazio che occupano loro per due settimane. Mentre magari Ma sì, loro. Ma a Sistemare tutto. Caspita! No, no, perché le, le nostre cose sono, sono abbastanza più contenute, no? Come dimensioni. Ecco, una, una sua felpa occupa come. Eh, un mio Beh, completo eh, sostanzialmente, per cui diciamo che io ho un pochino più di agibilità. Ma ogni tanto cerchi di infilare qualcosa di tuo nelle loro valigie, nel loro posto. Eh, dimmi la no, verità. Ma, no, in questo sono spudorata: cioè io porto tutto quello che mi serve, quindi buste, sacchi, valigie, borse. Poi l'importante, è la valigia in realtà sul camper non la porti, quindi tu porti eh, la, la, diciamo le, le tue cose le metti a posto e poi eh, ti, ti è sufficiente riavere un contenitore per quando torni a casa scaricarla e lavarla. So. Certo. Insomma, Poi alla fine puoi fare anche più viaggi al camper, per cui metti tutto quello che desideri. Ah, Hai ragione, hai ragione. Di notte mi quando loro dormono. Mi, poi mi, mi permetto due considerazioni: sì? sono comodissime le lavanderie a gettoni che si trovano eh, ovunque eh. in tutta Europa. E poi c'è il gap che il 90% delle valigie femminili sono riempite di non si sa mai. Ma non è vero? Ma non è assolutamente vero. Se noi ci mettiamo dentro delle cose, è perché ci servono, ci possono servire. Non si sa mai. Eh, metti mai che ti invitano a un galà e tu se poi non hai l'abbigliamento giusto eh, non puoi lo andare. Abbiamo, lo abbiamo anche per il galà, lo abbiamo anche per il galà. Vedi, appunto. Cioè... Pantalone, camicia, lo abbiamo anche per il galà. Magari lo usiamo meno, però lo Ah, vabbè, certo, se vai al mare magari lo usi meno, ma ammetti mai che ti perdi in una strada come vi è successo, incontri un principe che ti invita a cena, e eh, dovrai fare vera figura, mica vai col costume, scusami. In un castello della Loira, metti che esatto. vai... E... Esatto, okay. esatto. Marco ma... <ride> Marco, ma tra tutti i viaggi che hai fatto, qual è quello che ti è piaciuto di più? sinceramente allora il viaggio in francia è stato molto bello però io sono più sono più un tipo più tra, ancora più tranquillo Ancora quindi sì quindi al lago di gramolazzo che lì è stato proprio rilassante scusa la mia ignoranza ma dov'è in, in, in garfagnana in eh. garfagnana 120 km dalla Versilia, mal contati insomma. Okay. E perché ti è piaciuto? Perché c'era il lago con le canoe, siamo stati due giorni di tranquillità. Ci si svegliava, non si sapeva quel che, faceva, quel che si faceva e non si sapeva a che ora bisognava andare a dormire. Oh, che figata! <ride> cioè, senza orari uno poteva fare quello che voleva. Nessuno che rompesse le scatole e questo infatti secondo me è una vacanza bellissima allora sai cosa ti dico? dovete andare nella foresta nera perché lì secondo me ti trovi a tuo agio e ti trovi bene e poi, poi mi dirai se ti capiterà andare al centro un... termale della se foresta dove... nera al centro termale lì poi ti rilassi ma poi è bello vedere proprio tutto quello che è l'ambiente circostante e questa foresta che magari nevasa è qualcosa di spettacolare anche perché non so Marco se tu preferisci il caldo o il freddo okay. ma mi, il freddo e mi sembra di ricordare che se non sì, mi sembra eh, che il prossimo anno sei tu ad aver deciso il viaggio che andrete a fare sì. e non al caldo o no esattamente ah. Norvegia ah, esatto ricordavo bene perché la Norvegia perché un posto che mi è sempre piaciuto molto. Uh -huh. E lì è molto è freddo, bello freddo, e la cosa che mi piace del freddo è che in base a quanto è, è bassa la temperatura ti puoi vestire in modo da star bene. Mentre col caldo, più di un tot <ride> non, eh, non, non puoi togliere. Eh, Lo so. È vero, però sai che in Norvegia devi non mettere, non mettere tanti giubbotti e tanti maglioni. Quindi, sì, certo. quindi devi iniziare adesso a pensare a come arrotolarli per tenere meno spazio. Eh, quindi mi raccomando. Eh. Oppure, vabbè, togli qualcosa di papà, tanto chi se ne frega. Cioè, tanto lui. il garage. Eh. C'è il garage. Come c'è il, eh? il, il garage? Nel camper? Siamo... Sì, il in fondo al camper, sotto eh. è... al letto che si tira su e si tira giù all'occorrenza. C'è un garage in cui mettere tipo le biciclette. Noi adesso abbiamo la ruota di scorta, eh. e gli attrezzi e un cubo con um, le, le ciabatte, il parasole da mettere davanti quando si è fermi, i cu, pugni, o pugni. Cunei, Cunei. O, pugni. I penei, o pugni. Con altre cose che potrebbero servire in caso di fermo o di problema. È giusto. Ma le biciclette quindi ve le portate dietro? Ogni tanto, quando si fanno dei viaggi, tipo in Francia ce le siamo portate dietro, mentre... A seconda della meta. In Norvegia no, non serve. In Norvegia sì. no. In Olanda magari sì. In Olanda <ride> sì. In Olanda, se siete andati in Olanda già? No. Prossima meta dopo Prevista. la Norvegia. Primavera. Me, me le cassano me le cassano ma non Io è vero prendo... ma non ci credo che ti cassino questi viaggi ma non è vero allora se fate l'Olanda poi fate anche il Belgio e così insomma il giro anche in bicicletta vi permette a non per Marco perché sei ancora un po' piccino, ma insomma andare a visitare anche le abbazie eh, che fanno insomma delle ottime birre tra piste. L'abbazie tra piste, e poi, insomma, invece fare altri viaggi che per Marco possono andare benissimo. Ci sono delle città stupende, Marco. E anche lì secondo me sono i tuoi luoghi ideali, quei posti dove trovi pace e tranquillità. Quindi fatti portare solo in giro quanto più. Puoi, mi raccomando nel frattempo <ride> insomma eh, la, la domanda poi che sorge spontanea visto che abbiamo parlato di, eh, di youtube perché siamo su youtube e anche un po come vi siete avvicinati no? al mondo dei social mi rispondo io <ride> allora la cosa la cosa vera è che non, non ci pensavamo minimamente infatti i primi i primi video eh, e poi sono andati a comporre le prime pubblicazioni eh, mettendoli insieme insomma cucendoli un po' erano video per documentare un po' le cose che stavamo facendo eh, quindi qualche lavoretto al camper ma cose ad uso nostro personale poi a marco era venuto in mente durante uno dei primi viaggi ma perché non facciamo un canale youtube e lo mettiamo e mettiamo tutto mettiamo tutto online eh, Tra ragazzi insomma youtube è uno strumento io confesso che fino a quel momento neanche lo frequentavo ma neanche per andare a vedere altri youtuber eh, camperisti eccetera quindi per me era uno strumento grosso modo sconosciuto cioè pochissimo utilizzato e lui ha avuto questa idea e l'abbiamo pensato poi abbiamo pensato ad un logo abbiamo pensato che è arrivato dopo perché nei primi video è addirittura diverso era blu poi abbiamo eh, diciamo così, fatto quello, credo, insomma, definitivo eh, quello bianco e, eh, e poi sono andati benissimo la, la, la, cioè per, per come vanno le cose su YouTube la cosa simpatica è che poi sono piaciuti e ci hanno scritto veramente diversi, diversi insomma, amici che ci, che ci seguono ci fanno domande da tutto il mondo quindi a volte anche con la difficoltà di tradurre perché non si, cioè non si capisce neanche in quale lingua, non, non inglese, non francese, non spagnolo, e quindi andiamo a, molto spesso per tentativi, cioè veramente, eh, però è simpatico, ci chiedono qualche consiglio, ci fanno domande anche loro, come ci siamo avvicinati oppure quali mete, eccetera. E quindi è diventata una cosa simpaticissima, ma per noi è un gioco adesso abbiamo in mente un progetto che se riuscissimo a realizzarlo visto che piace insomma sta andando, sta andando bene è quello di avviare la cosiddetta monetizzazione che fanno un po tutti gli youtuber ma noi non, non lo siamo cioè non ci riputiamo youtuber ehm, ma perché lo facciamo appunto per divertimento insomma come come mettere il video della comunione per intenderci per noi è una cosa molto molto semplice eh, il progetto è quello che abbiamo in mente di eh, avviare la monetizzazione ma devolvendo interamente in beneficenza eh, pensavamo all'unicef quindi di devolvere la canalizzazione che arriva dal, dal canale quindi da youtube direttamente eh, verso questa associazione di, di, di, di beneficenza insomma di, di volontariato che è che è l'Unicef. Eh, però non è una cosa così semplice da un punto di vista fiscale, da un punto di vista insomma dei regolamenti, e ci stiamo lavorando, ecco se riusciamo a concretizzare questa cosa ci piacerebbe molto. Al momento non lo abbiamo neanche monetizzato, non lo abbiamo attivato, quindi cioè, per noi le visualizzazioni, eh, le mail, i contatti sono tutte cose che ci fanno, come dire, una soddisfazione, un piacere personale come se fossimo ad una grande tavolata tra amici dove si chiacchiera e si condividono cose, cioè per noi eh, il canale è questo. Eh, Beh insomma. però questa cosa qua anche di devolvere è sicuramente un bellissimo progetto, cioè come diciamo noi tanto di cappello perché non sono in tanti a pensarla così, però vi sarete chiesti qual è il segreto del successo, qual è il segreto del vostro successo perché siete così come vivete, nel senso nella semplicità, nella normalità, cos'è che eh, vi rende così speciali alla fine? Ma se, se non, non lo so, forse la dimensione è un po' familiare o a volte qualche sketch un po' tipo Sandra e Raimondo, fra me e Laura mentre guidiamo, non, non, non saprei. Quello che abbiamo visto, è che la maggior parte dei canali sono canali... Eh, a comunicazione come dire diretta tra lo youtuber e eh, come dire i, i follower no? I, sì. chi segue questi, questi canali non lo so noi facciamo le nostre chiacchierate le nostre cose molto spesso facciamo diffi abbiamo difficoltà anche a montarli perché non sono studiati veramente in, come dire in maniera eh, articolata in maniera appunto organizzata eh, scusate gioco di parole e, e quindi ti facciamo insomma, noi registriamo dei pezzi, facciamo dei registrati e poi, e poi li, mettiamo, li mettiamo lì. Ah forse beh, questa cosa. Forse eh. mettiamo insieme le cose che ci appassionano, quindi il viaggio, la fotografia, la, la, il volo col drone eh, e anche un po' divertirci, insomma. Questo, sì. è questo ecco. e, e a proposito di fotografia, di... allora, fotografia, drone, tu Laura? Che tecnologia ho? No, hai? no, no, no, io nessuna tecnologia quella del forno. Solit solitamente le mie gaffe ma non è vero, no, ma non è vero, sì. Sì, che volte mi dicono: ma sta riprendendo? Ma no, scusa, non è che ricordo mai, sì. Ma eh no, vabbè, però questo forse è la genuinità no. che dicevo prima: che alla fine no. piace no. alle persone no. che guardano insomma, i vostri racconti, perché poi alla fine diventano racconti, no? Il viaggio è comunque un racconto. Marco, ma tu ce l'hai una colonna sonora di un tuo viaggio? Dei tuoi viaggi, ce l'hai la colonna sonora? La no, musica. Ascolti musica. Come ascolti musica? Ascolti musica. Ma come? Non... Niente. Non mi Niente, ma questi bello. genitori non ti hanno inculcato un po' di musica? Sì, ma a me non mi piace. <ride> ah, ma proprio niente. Per vabbè. questo, forse. <ride> hanno detto, no, basta, per favore, me ne avete fatto ascoltare troppo ma... e... Allora, noi, noi le abbiamo provate tutte, da Vivaldi agli ACDC... Vabbè, però anche voi stato... No, no, ma da Vivaldi agli Sì, eh, non c'è stato proprio verso, cioè... Non... Zero. Qualunque cosa. Vabbè, ma non importa, insomma, lui, vabbè, la sua colonna sonora sono i video, sono i film. Eh, sì. Le immagini, ecco, la, per lui la colonna sonora sono le immagini, per voi invece la musica. E quindi la vostra colonna sonora qual è? Su che genere andate? Non mi dire non mi il buscio, eh. Ma dipende dall'occasione. Eh. Il genere musicale dipende, dipende dalla dall circostanza, dall dalla... Se eh, fai una... un viaggio tipo in Francia, che, che musica metti? Piuttosto country, una musica okay, piuttosto okay. molto molto brillante. Ah, e... Non è collegato. Sì che è collegato, anche le beate. È spento. spento, non so se Vai. paesaggio, tutte queste eh, campagne, le mucche, i pascoli, le colline, le vigne, eh, quindi piuttosto country, sicuramente, sì, sì, piuttosto. Eh, ma c'è un viaggio che vorreste fare, che però, vabbè, al di là del tempo che magari ci, ci vuole, quindi qualche settimana in più rispetto a quelle che si ha a disposizione, non si riesce ancora a fare. Boh, per 10.000 motivi ma che comunque è uno di quelli che dite ah questo sarebbe il viaggio della mia vita se, se lo dico mi picchiano però eh... Dove andare? vado, vado. <ride> Vai. allora io ho, ho visto, ho visto del, dei filmati, delle immagini veramente meravigliose della Lapponia con la neve, per esempio, per me è un sogno, eh, questi, questi alberi tutti glaciali che, che sono delle sculture naturali, sono veramente delle opere d'arte della natura uniche eh, a me piacerebbe tantissimo eh, a Marco piace il freddo ma quello è decisamente troppo e Laura mi cioè, ha, ha, <ride> ha, ha già quasi picchiato per questa idea quindi no, nemmeno la metto in canti cioè, nemmeno la propongo ba basta Niente. Vabbè, ma tu fai una controproposta, cioè, nel no, una controproposta, tu fai una controproposta, dici. Ok, se andiamo lì, poi ti porto dove vuoi andare. Dove vuole andare Laura? Visto che il freddo non lo ama particolarmente, Laura dove vorrebbe andare? Forse forse Portogallo. O il Mediterraneo. Sì, che mi piacerebbe. Diciamo che l'oceano non è proprio tanto caldo, però... No, no, no, no, ma infatti no, no, no. <ride> sempre, sempre rimanendo in un, in un clima comunque non, non caldo, eh, però ecco comunque eh, diciamo una dimensione che, che, che mi piacerebbe. Poi comunque è una meta abbastanza lontana per cui richiede anche insomma un impegno sì, di tempo, di, tempo, di, ecco. di organizzazione. Assolutamente quindi. sì. Mi viene in mente, eh, parlando di viaggi, in questo caso di camper, di camperisti, perché voi siete dei camperisti. Eh, sapete quando in Africa, insomma, si dice vado in Africa e poi rimango ammagliato dai colori e ho questo mal d'Africa. Qual è il male dei camperisti al ritorno da un viaggio? Il viaggio. <ride> il viaggio stesso? Il viaggio, il viaggio, il viaggio secondo me il, il viaggio ovunque da, da qualunque meta si torni perché comunque il viaggio in camper a differenza della vacanza uh -huh. perché un, un viaggio prevede comunque tappe prevede di guidare di visitare luoghi eh, diversamente dalla vacanza intesa come in un villaggio turistico comunque una vacanza stanziale eh, comunque ti arricchisce, ti riempie di, di, di cose nuove e tornando a casa hai già nostalgia di, di ripartire per nuove, per nuove esperienze, per nuove mete, per nuove, eh, nuove, nuove conoscenze e quindi il, il, il mal d'Africa del camperista è il viaggio stesso, ecco. vissuto senza la frenesia della prenotazione, di arrivare in quel determinato Luogo perché c'è l'albergo, devi fare il check-in, comunque ti stanno aspettando. Cioè, con il camper se ti piace una città e hai così, ti sei immaginato di vederne anche un'altra, se ti piace quella ti fermi di più, l'altra la vedi il giorno dopo, due giorni dopo. Eh, e quindi è proprio eh, vissuto in maniera diversa il viaggio in camper rispetto ad un viaggio senza camper, insomma, anche, anche fatto in, in auto. Da questo punto di vista più libero, poi anche in camper non sono tutte rose e fiori comunque. Il camper è uno, spazio, è uno spazio limitato, è comunque uno spazio ristretto, è uno spazio dove la famiglia deve essere da tutti i punti di vista affiatata perché si condivide ogni centimetro quadrato, si condivide ogni cosa, no? quindi anche elementi di, di, di, come dire, non di privacy, no? però insomma spazi riservati personali sono comunque tutti condivisi e quindi c'è una condivisione c'è una dimensione anche romantica da questo punto di vista che ecco insomma vissuta un po come la casa sull'albero di quando uno era bambino e quando uno andava sulla propria casa sull'albero era nel suo mondo no? e quindi ecco il mal d'Africa del, del camperista è proprio scendere dalla casa sull'albero. Ma, ecco, ma che bella questa immagine! È, è, è veramente una bellissima immagine. Poi io eh, già pensavo a quando, insomma, fermandovi magari di sera trovate un posto dove potete vedere le stelle, insomma, e rimanete no? più a contatto con quello che è il mondo circostante. Però questi viaggi, questo mal d'Africa nel senso di, del viaggio stesso, li raccontate anche in un diario di bordo? Io ad esempio ce l'ho il diario di bordo nei viaggi che faccio. Laura lo scrivi il diario di bordo? Ma, solitamente sì, ecco nei viaggi, viaggi lunghi sì, lo scriviamo, sì sì sì. Ma scrivi tutto tutto tutto, anche quello che capita sì. Sì, abbastanza. <ride> sì, abbastanza. Sì, abbastanza sì. Bene, bene. Avete parlato di posti letto? Io sono curiosa. Marco, tu dove dormi? In un lettino, quei sopra sotto, sotto non ci ah, vede però. Ah, qui. tu dormi in mansarda. Ah, guarda lì. C'è il suo letto grande. E voi avete il lettino piccolo, scusami. Che no. avete lasciato. Ah, no! Ci sono sono in coda, coda. Un letto grande un letto matrimoniale in coda. La tartaruga ah. ha il letto matrimoniale in mansarda. E un letto matrimoniale in coda, di tipo mobile, che può essere cioè, sale con un meccanismo elettrico con un pulsante in maniera da poter come diceva Marco prima eh, alloggiare sotto dall'esterno ovviamente biciclette o una moto tutti i bagagli necessari oppure all'occorrenza è possibile abbassarlo in maniera che come dire il, vol il volume interno al camper sia maggiore e quindi anche la praticità di sali e scendi del letto eh, più semplice più agevolata. Cascita, devo fare un giro alla fiera del camper perché mi avete veramente illuminato e se mie... vieni a trovarci in Versilia ti facciamo vedere il nostro assolutamente sì adesso voi mi avete proprio fatto venire la voglia di fare un viaggio in camper no in realtà c'è questo credo che in ognuno di noi ci sia la voglia di viaggiare almeno una volta in camper non lo so magari voi avete parlato anche con altri amici altre persone che vi avranno detto sì anche a me una volta piacerebbe andare in camper poi eh, forse fa desistere il fatto che probabilmente ce l'hai e devi usarlo, come si dice, no? Eh, perché altrimenti solo per quei 15 giorni, come dicevamo, all'anno, boh, non lo so, va un può morire forse, no? L'essenza del camperista o no? Sì, certo, certo. Ma, diciamo il camper eh, va, va utilizzato, va utilizzato per tanti motivi se no perde diciamo, il senso di, di, di libertà appunto dell'avere il camper. Eh, e eh, quindi eh, poi Voi allora... mi sembra che lo utilizziate. Sì, sì. sì Tutto sommato. <ride> <ride> quindi il prossimo viaggio, quale sarà? Al di là di quello futuro, insomma, del prossimo anno, ma a breve dove andrete, Marco? Ah, vai. Te lo ricordi? No. <ride> ecco, questo, è uno dei, questo per esempio è uno degli sketch che spesso ricorre anche nei nostri filmati ma non è costruito come puoi vedere non è costruito a volte poi, poi ci dimentichiamo eh, ma no, ma, e, e secondo me come le mie figlie che io glielo dico e poi dico ma non me l'hai detto ma come no te l'ho detto oh, però, però loro sono nel loro mondo effettivamente non è che prestano tanta attenzione a noi che parliamo parliamo parliamo alla fine allora me lo dice Laura ti, ti sembrerà strano, ma il prossimo viaggio eh, che avevamo, diciamo, pensato è proprio la foresta nera. Eh eh allora. <ride> eh, e allora, qui vi volevo. Perché, perché ne abbiamo parlato e me, come mai. diciamo lui... Franco mi ha mandato delle, delle immagini di bellissime terme, di bellissimi posti. E io ho detto: perfetto, perfetto! Laura lì dentro ti troverai benissimo, fidati. Simona, eh... chissà da dove sono arrivate questi spunti? Ma chi lo, sa. Ma Ma chi chi lo sa. sa? Insomma, i viaggi, i viaggi si condividono no? alla fine. Certo, certo. Chi lo fa in camper, chi lo fa in macchina, chi lo fa magari in bicicletta o in altri modi. Però insomma, il, il viaggio è bello se c'è la condivisione del viaggio con altre persone no? perché se rimane tutto solo per noi cioè va bene ma alla fine no? rimane così e poi perché magari io vedo delle cose voi ne vedete altre e quindi c'è lo scambio di opinioni che secondo me è la cosa che come dicevamo prima forse rimanere sempre in uno stesso posto poi viene un po' a mancare sì. esattamente sì, sì, sì. esattamente mannaggia adesso guarda riguardo all'utilizzo del camper noi abbiamo il camper da 12 mesi praticamente e abbiamo fatto circa 40 notti in camper quindi ce la siamo cavata bene per essere il primo anno considerato che abbiamo fatto un periodo di lockdown e un periodo è stato fermo appunto per qualche lavoretto ma il camper quando ce l'hai lo usi perché ti chiama ti trascina ti, ti dice we andiamo Uè, andiamo. Oh, andiamo cioè io lo dico a mio marito andiamo ma non, non è come un camper che mi porto non lo so cioè, forse sbaglio tattica invece io il camper o quello della playmobil per il momento perché mia figlia ha sempre voluto un camper e noi quello sì, gli è, abbiamo regalato quindi que, que, quello è capito no, però, no. però se vengo in Versiglia Faccio un giro sul vostro, va bene. Mi portate a fare un giro nella vostra regione. Promesso! Allora ragazzi, eh, beh, insomma, è stata una bella chiacchierata e sono curiosa poi di sapere insomma, come sarà andato il vostro prossimo viaggio e quindi magari mi racconterete le vostre emozioni, ma sicuramente le vedrò su YouTube. Sicuramente uscirà nei prossimi giorni il giro a Peschiera del Garda e Sirmione. Sì, sì. Va bene. Allora... Sì. <ride> Laura, <ride> Laura, tu che hai detto che sei quella che legge quando insomma rimane in camper così piace leggere, allora chiedo a te, c'è un libro che vi rappresenta come famiglia e come camperisti? Allora io in realtà leggo, leggo molto gialli, gialli, thriller, quindi quindi direi di no. Quindi per fortuna no. Perché no perché ancora... è quello che ammazza? No, torniamo no. ancora tranquilli allora. Questa cosa, ci... Questa cosa ci rassicura. Mi sembra giusto. Siamo che abbiamo abbastanza gusti differenti. No, no, forse no, non saprei. No. Eh... Lo potreste scrivere voi un libro? Secondo voi lo potreste scrivere un libro con tutti i racconti dei vostri viaggi? con le immagini con le immagini, quindi la fotografia potrebbe, dentro... essere potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea metterci dentro il QR code Marco che tu sei bravo che fa andare direttamente a vedere le immagini che tu hai ripreso col drone eh, wow, una cosa... potrebbe essere un'idea eh? eh? li, li brillano come... gli occhi cioè adesso gli sta... è... stanno brillando gli occhi no perché a me piace molto anche i gruppi che intervisto quelli musicali eh, dalla loro storia mi piace sempre provare a, a, a vedere quello che possono realizzare con le capacità che hanno. Quindi visto che Marco comunque è molto insomma, attento a, a quella che è la tecnologia, eh, potrebbe essere un libro un po' più moderno, insomma, rivisitato in un altro modo. Marco pensaci, poi mi dici, ok? Oh, eh, da venire uno eh... scrittore ce l'ha lui. Sì. Eh beh, mettete insieme tutto, vedi? Quindi, quindi magari quindi... uniamo... Esatto, sì. esatto, poi al fondo Laura ogni viaggio metti la ricetta del viaggio. Va bene. Vabbè, di più non vi dico perché poi lavorateci anche voi, voglio dire, non è che posso dirvi tutto io, eh? allora. Ma no, poi avremo bisogno di un editor. Certo, sì sì, quando volete. Stai già andando fortissima. Ma io vi metto la musica di sottofondo se volete, perché Marco sì, dice che lì mi non, mi è, non è, è forte, allora io vi posso trovare la musica. Quindi adesso la domanda te la facciamo noi. Ah oh, signore, non era così l'intervista. Ah sì? Ah, va eh, bene. Se... Parlando di musica, sì. una canzone che ci potrebbe ah, rappresentare secondo te? Una canzone che vi potrebbe rappresentare proprio perché tu hai detto che vi piace anche il country. E secondo me quella adatta è country rock. Eh, e poi il John Denver secondo me è, diciamo l'artista per eccezione che potrebbe rappresentarvi meglio nei vostri viaggi questi viaggi un pochettino in solitaria che fanno vedere anche molto quella che è la natura e quello che ci circonda perché voi alla fine mi sembra di aver capito che eh, insomma sì fate vedere quello che fate quando vi fermate però vi piace molto far vedere quello che incontrate durante il vostro percorso e soprattutto a livello culturale insomma quello che è la natura perché poi alla fine siete dentro la natura, siete mischianti con la natura voi, non lo so ho questa idea dei vostri viaggi, eccomi. mi piace pensarla così per cui secondo me ci potrebbe stare <ride> come musica Vabbè, se invece certo. andate in Irlanda, vabbè, lì è d'obbligo la musica celtica, e sappiatelo. Quindi, certo. sì, eh, certo. Siete andati in Irlanda? No, no, no non ancora. No. Quello è un sogno, Beh. quello è un altro sogno mio. Vabbè, Però madre. appunto c'è il problema del, della manica. Io invece ah. voglio andare la a Vediamo. Tu riguarda dove vuoi andare me. Marco? Io invece vorrei andare a Dubai e in Russia. Uno in camper e l'altro. È difficile. Male, difficile. No, Dubai lo farai da solo. No, in no. Aereo. Vabbè, metti le ali al camper, sempre parlando di tecnologia, insomma, sai che prima o poi tanto voleremo con i droni, quindi chi lo sa, che magari aspetta ancora qualche anno, poi magari col camper ci arrivi a Dubai. Attacchiamo il drone al camper. Ecco, vedi. Cioè, cioè Il moto, il cervello, vedi che parte, parte, parte va bene abbiamo troppi viaggi da raccontarci va bene <ride> allora Beh, dite però in chiusura quindi dove possiamo seguirvi perché è lì che dobbiamo vedere quello che fate quello che realizzate il nostro canale youtube tartaruga on the road e seguiteci e seguite Simona non solo radio eh, quindi seguiamoci, seguiamoci, seguiamoci, seguiamoci perché a noi ci piace così bello l'italiano, a noi ci piace così, ci piace seguirci perché poi alla fine io penso che si instaurino anche delle belle amici amicizie e insomma insieme si possano mettere tante idee, no Marco? Per poi poter crescere in un, in un modo sano e questo ci piace quindi, quindi grazie ragazzi grazie della passione che comunque mettete in quello che fate perché senza passione alla fine mi dicono ed è così si fa ben poco credo quindi... Grazie, a te, anche, quindi grazie quindi... a te e grazie a tutti quelli che pazientemente ci hanno ascoltato fino in fondo. Assolutamente sì, ma se vi dovessero contattare quindi tramite il vostro canale YouTube? Tramite il canale c'è anche la mail possono contattarci oppure Instagram e possono scriverci e saremo felici di rispondere. Bene, eh, quindi io ringrazio naturalmente Marco, Laura e Franco, Tartaruga on the road e ringrazio chi, come diceva Franco, è stato con noi e ha voluto scoprire qualcosa in più di questo mondo di camperisti che è un po' però diverso dal mondo del camperismo classico perché loro non sono i classici camperisti e questo ci piace per cui abbiamo voluto raccontarlo. Grazie. Grazie, Grazie. Ciao. Grazie ciao. Ciao, ciao. Take me home down country roads.